in questo esercizio è richiesto di derivare una funzione composta qui troviamo una funzione più grande che è il logaritmo una funzione dentro il logaritmo che è tutta questa parte qui e a sua volta una radice quadrata che è questa qui con dentro un'altra funzione quindi si potrebbe chiamare composta di composta ora, la derivata del logaritmo di qualcosa è uguale a 1 fratto questo qualcosa ogni volta che noi deriviamo una funzione composta non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo alla fine andare a moltiplicare questo per la derivata di questo qualcosa di questa scatola che noi potremmo chiamare x quindi logaritmo di x derivata 1 fratto x per la derivata di questa x, potrebbe essere anche più grande. Quindi y' sarà uguale a 1 fratto tutto quello che c'è dentro il logaritmo, tutto questo, 2x più radice di 1 più 4x alla seconda per la derivata di tutto quello che c'era dentro il logaritmo. Quindi 2x più radice quadrata di 1 più 4x alla seconda. La derivata di 2x è 2, quindi avremo uguale 2 più un'altra derivata di funzione composta. In questo caso la funzione composta è la nostra radice quadrata, questa qui. Allora, la derivata della radice quadrata è 1 fratto 2, radice quadrata di 1 più 4x alla seconda per la derivata di 1 più 4x alla seconda. La derivata di 1 più 4x alla seconda è derivata di 1, 0. La derivata di 4x alla seconda è 2 per 4, 8x per 8x. Il tutto fratto 2x più radice quadrata... 1 più 4 x alla seconda. Se vogliamo possiamo anche un pochettino lavorarci su, ma non credo sia conveniente in questo caso. Quindi al massimo potremmo fare una frazione di frazione e quindi andare a moltiplicare il denominatore per 2, quindi avremo 4 radice di 1 più 4x alla seconda più 8x il tutto fratto 2 radice di 1 più 4x alla seconda tutto fratto 2x più radice di 1 più 4x alla seconda ecco potremmo andare poi a fare tutto unico denominatore 4 radice di 1 più 4x alla seconda più 8x il tutto fratto 4x radice di 1 più 4x alla seconda più 2 radice per radice si eleva al quadrato quindi viene 2 1 più 4x alla seconda non credo che convenga andare più avanti di così